Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, ragazzi questo è solo un piccolo video per mettervi al corrente di una novità che riguarda il marchio DJI, eh, diciamo che questa azienda è scatenata eh, per quanto riguarda appunto i prodotti che sta lanciando, veramente eh, una quantità secondo me importante per la tipologia e il costo di prodotti eh, che questa azienda eh, mette sul mercato e sembrerebbe che a settembre sia pronta a lanciare un nuovo drone o meglio una nuova versione di lui eh, che si chiamerà DJI Mini 3 praticamente verrà tolta la parola PRO dal, appunto, dal nome rendendo appunto questo drone che arriverà sul mercato una versione eh, più economica e sembrerebbe da fonti eh, abbastanza attendibili perché sono le stesse fonti che ci fanno vedere sempre in anteprima eh, le foto dei droni che arriveranno con le loro caratteristiche quindi eh, queste fonti che normalmente non sbagliano mai eh, dichiarano che addirittura eh, verrà messo sul mercato a sette comunque se poi non sarà settembre eh, magari sarà ottobre però eh, sembra molto molto certa eh, la cosa che stia per arrivare appunto questa versione del dji mini 3 eh, che sarà identico a lui quindi identico a questa versione che è la versione Pro con la differenza che non avrà i sensori anti collisione quindi questo lo renderà un drone eh, più economico e soprattutto per chi non è interessato ai sensori potrà risparmiare appunto dei soldi eh, questa cosa ragazzi sicuramente ci sta ed è anche una spiegazione al fatto che DJI ha chiamato questo drone DJI Mini 3 Pro e non DJI Mini 3 eh, perché comunque lui già come pro non essendoci un 3 normale e ragazzi questa è, sembrerebbe la spiegazione DJI ha lanciato prima la versione quella top per poi andare indietro magari poi in futuro arriverà anche una versione SE con qualcosa ancora in meno eh, quindi con un prezzo ancora più basso ma questo poi lo scopriremo e ragazzi veramente DJI sta sfornando prodotti come se non ci fosse un domani eh, con la crisi economica che incalza dovuta al caro energia che sicuramente si sta facendo sentire nel mondo eh, loro producono più prodotti di quelli che producevano prima è pazzesco ragazzi è un mondo che a volte gira al contrario perché poi come sapete DJI sta per lanciare anche sempre a settembre si mormora anche questa cosa eh, la nuova DJI Osmo Action versione 3 quindi un altro prodotto nuovo cioè veramente incredibile ha appena lanciato il DJI Avatar che già si parla di qualcos'altro eh, per quanto riguarda casa DJI quindi questo era solo un piccolo video informativo vi aspetto qua sotto voi nei commenti per sentire la vostra opinione, per avere il vostro parere per quanto riguarda questa nuova versione del DJI Mini 3 Pro e per quanto riguarda anche il fatto eh, di DJI che eh, rilascia prodotti in maniera veramente accelerata, forse ancora di più di quelle che ha sempre rilasciato in precedenza negli anni scorsi. Quindi ragazzi se questo è il mio video informativo in cui vi ho messo al corrente di questa probabilissima novità per quanto riguarda DJI vi è piaciuto e vi è stato utile lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su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 Yeah. <laughs>